Arezzo celebra il 78 anniversario della liberazione nazionale. Le celebrazioni del 25 aprile sono iniziate dal parcheggio Petri, poi la deposizione di una corona d'alloro al monumento che ricorda i 792 caduti del comune Aretino all'ingresso del cimitero urbano, il rito religioso nella chiesa di San Bernardo, la deposizione di una corona d'alloro al sacrario dei caduti in via dell'anfiteatro ed infine la cerimonia dell'alza bandiera e la deposizione di una corona d'alloro loro al monumento alla resistenza di piazza Poggio del Sole. Qui poi ricordo i partigiani e gli antifascisti di Arezzo. Cani, 40 anni avvocato. Oppositore al ventennio fascista. È doveroso perché quei giovani, molti veramente di 18 anni, come ragazzi che avevamo qui oggi a suonare, non hanno pensato un attimo a mettere in discussione la loro vita per un ideale e che sono stati ad esempio, no perché molti tipo quelli che ho citato, più borri, Trumino Francini, il stesso Gio eh, sono morti molto prima che anche gli eventi bellici prendessero una sua consistenza nella nostra provincia. Quindi loro hanno dato veramente dato un impulso nuovo di forza e di passione a coloro che rimasero e che nel loro nome portarono avanti questa, questa lotta di liberazione. A curare i momenti musicali della giornata sono stati gli alunni del liceo Petrarca di Arezzo.